Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Quanto tempo che non facevo video su questo canale! Ebbene sì, ci sono state tantissime novità, come potete vedere, microfono nuovo e quant'altro. Però, andiamo subito al punto della situazione, perché a me piace andare direttamente al punto della situazione. Non mi piace girare intorno all'argomento del video. Il video di oggi, come avete intuito già dal titolo, è un altro video di speed test di internet. Non facevo un video del genere da... Dal 2016, mi pare, 2015-2016, da quando praticamente ho avuto la connessione a 100 Mega della Team? Beh, diciamo che la telecamera non mette a fuoco e questo è un problema. Il motivo per cui non ho fatto più altri video di questo genere è molto semplice: non ho avuto la necessità, non ho cambiato più linea, e non ho avuto altri cambiamenti enormi della linea. E quindi non ho avuto la necessità di fare video di questo genere ma adesso le cose sono cambiate perché finalmente finalmente ragazzi siamo passati alla 2.5 gigabit e diciamo che il cambiamento è notevole ma premetto una cosa per poter usufruire al 100% diciamo di questa linea, ho dovuto anche acquistare un router adeguato. Ho comprato l'Asus GT-AX6000, un router abbastanza costoso, però allo stesso tempo perfetto per quanto riguarda eh, la connettività 2.5 gigabit, infatti ha una porta One 2.5, collegata all'Ond e poi un'altra porta RJ45 da 2.5 gigabit a cui è collegato direttamente il mio PC e poi questo router ha pure altre 4 porte Ethernet da 1 gigabit a cui ho collegato altre cose il portatile di mia madre ad esempio console e quant'altro inoltre questo router ha pure il WiFi 6 tecnologia WiFi 6 che permette di connettersi in wifi a 5 GHz fino a 1200 Mbps, che è una velocità notevole. E appena arriveremo allo speed test WiFi, vi faccio vedere appunto la differenza tra il 2.4 tradizionale e il 5 GHz in WiFi 6. Sarà un video abbastanza lungo, più lungo degli speed test che ho fatto 6 anni fa, quindi prendetevi dei popcorn, prendetevi una bibita o gelato, quello che preferite, e iniziamo subito con gli speed test. Ok, quindi il gestore a cui sono passato è Aruba, che è un gestore abbastanza buono, devo dire. Loro offrono anche altri servizi, sono più che altro conosciuti nel mondo del web hosting per VPS, domini e quant'altro, però almeno di recente a quanto pare, adesso offrono anche servizi di connessione a fibra ottica, e io quindi ho fatto il contratto eh, di, di Aruba, della FTTH, 2.5 gigabit di download e 500 megabit di upload. Per qualche motivo non è una connessione simmetrica. Magari in futuro offriranno anche loro una connessione simmetrica, 2.5, down e up, chissà, o magari anche di più. Comunque sia, adesso facciamo subito dei speed test su questa nuova linea. Eh, è già qualche giorno che avevo in mente di fare questo video, eh, però ho rimandato per problemi tecnici e finalmente eccoci qui. <ride> Cercherò di fare questo video nel modo quanto più esaustivo possibile, come ho fatto più di sei anni fa con le mie vecchie connessioni, e cercherò di fare tutti i speed test che la gente desidera vedere, soprattutto download effettivi e non mi limiterò soltanto a speedtest.net oppure speedtest.iocla versione app come quella che state vedendo adesso. Permetto una cosa, in questo momento il server di Roma Unidata c'è dei problemi, quindi skippiamo il test su questo server e passiamo direttamente al test su Aruba SPA di Arezzo. Adesso vi faccio vedere perché. Prima faccio lo speed test su questo, dopo lo faccio su Unidata e vi faccio vedere che hanno dei problemi loro al server. Quindi, innanzitutto, come potete vedere. Abbiamo un ping di 18, 17, per qualche motivo ho questa latenza così bassa soltanto quando faccio gli speed test su server aruba. Su qualunque altro server, comunque sia, ho un ping che è veramente orrendo. Quindi come ping, devo dire, questa connessione fa, fa schifo. Quindi ciò che è vero, lo dico, il ping fa schifo. Ma il download, guardate qua, 2208 megabit per second, vuol dire <ride> quasi 2.1 gigabit per second. L'upload raggiunge anche i 450 a volte. vi faccio vedere la cronologia degli speed test. Ho già fatto più di 128 test <ride> in questi giorni. E potete vedere qua il, il mio record è stato di 420. No, 461 in upload E 2348 in download Sempre sul server a Roma, Perché vedete il ping 17 Se adesso io andassi a fare il test su Roma Invece il classico server A meno che non hanno fissato adesso in questo momento Ok hanno fissato a quanto pare No non hanno fissato ottengo quasi la metà di download di quanto normalmente dovrei avere. 1067, ping 21 e upload 300... No. L'upload è leggermente più alto... Forse no? Forse sì? Sì. Leggermente più alto rispetto a quello del server ruba. Ma il download è notevolmente la metà. Quindi boh, mettiamo questo, lo avrete finito adesso. Ora per fare una, una piccola comparazione faccio lo speedtest anche sul sito di speedtest.net, giusto per farvi vedere che l'app riesce a raggiungere leggermente di più rispetto alla versione browser. Infatti la versione browser a volte stenta anche ad arrivare a 2000, mentre la versione app raggiunge i 2000 tranquillamente. Questa è una cosa che volevo farvi anche notare, quindi se volete fare degli speed test un po' più accurati, utilizzate la versione app rispetto alla versione browser, perché come potete vedere riesce a raggiungere dei valori più alti, ...con lo stesso identico server. E anche il ping, 17ms contro 19 della versione browser. Stessa cosa anche l'upload, è più alto nella versione app che nella versione browser del, del sito. Una cosa che non capisco per quale motivo la versione del sito e la versione app di Windows... ...non abbiano ancora la metrica in megabyte per second, in, in bytes... La versione invece per, per telefono, la versione Android e iOS invece ce l'ha. Quindi quando farò lo speed test del wifi lo faremo sia in bytes che in bits. Ok, e adesso farò anche gli stessi test che ho fatto più di sei anni fa. Ho fatto eccezione per uh, Speed of Me perché fa schifo come, come speed test ultimamente fa fa schifo fidatevi non utilizzate quello speed test perché fa veramente schifo e se non ci credete vi faccio vedere velocemente guardate cioè cioè neanche neanche 100 megabit per secondo raggiunge sto speed test neanche 100 e 147 massima non utilizzate questo speed test all'epoca l'ho raccomandato l'ho consigliato perché era buono, ma adesso a quanto pare... a quanto pare... <ride> boh. Hanno dei server che fanno... che fanno schifo. Il secondo speed test che voglio fare invece è testmy.net. Questo è un altro sito che non è affidabile, però rispetto a Speed of Me dà dei risultati leggermente... Migliori. Ricordatevi, importantissimo, abilitate il multithread in alto in modo da poter utilizzare le connessioni multiple per uh, i test e quindi facciamo un test combinato. Vediamo testmy.net quanto mi dà di risultati. Ok, 607 megabit per secondo di download, 76 megabyte al secondo, mentre di upload misero 64. Ok, testmy.net è un altro, un altro sito che non ha dei valori realistici, devo dire. A questo punto faremo anche il test di upload su YouTube, ovviamente, così come ho fatto... Nello speed test de della connessione Team a 100 mega, mi ricordo. E vi faccio vedere quanto è veloce. È, è assurdo. Ok, eccoci qui su YouTube. Sulla pagina di Upload Video. Sono sul canale secondario, ovvero quello su cui ho caricato questo video che state vedendo in questo momento. Ho qua un file di 962 MB. In genere i miei video non, non pesano mai più più di un giga, cioè cerco di ottimizzarli quanto il, il meglio possibile con FFmpeg eh, prendiamo esempio questo file quindi di 972 megabyte, vediamo quanto ci mette teoricamente a caricarsi su YouTube, vedete, 5 minuti di upload, inoltre grazie a questo tool qui chiamato NetSpeedMeter, possiamo vedere in tempo reale la velocità a cui, a quanto sta caricando in questo momento, potete vedere che su YouTube sta facendo un upload misero di neanche 40, neanche 50 Mbps per qualche motivo, quindi in realtà se utilizzasse la connessione effettiva e caricasse effettivamente a 300 Mbps ci metterebbe molto meno rispetto a quanto ci sta mettendo in questo momento di 5 minuti, comunque anche 5 minuti volendo è un tempo accettabile per me almeno, eh, magari è un problema di Firefox, adesso farò lo stesso test con Google Chrome, perché magari molti di voi utilizzano Google Chrome. Ok, eccoci qui su Google Chrome, sempre con lo stesso account, ovviamente, e adesso andrò a caricare lo stesso file e vediamo se è un problema di Firefox, il fatto che stava facendo l'upload a neanche 50 Mbps. Anche perché molti di voi utilizzano Google Chrome, probabilmente, quindi... Ok, come potete vedere... Google Chrome sta caricando molto più velocemente, ci mette neanche 20 secondi per, per fare l'upload, quindi è decisamente un problema di Firefox il fatto che l'upload fosse così lento. Potete vedere qua, sta caricando a 300 Mbps, ci ha messo neanche 20 secondi, già il video è, è caricato. Temolo privato, subito salva prima che si pubblica. Potete vedere... Ha fatto subito l'upload in neanche 20 secondi di 972 megabyte. Fenomenale, direi che. Direi che per, per, per caricare i video utilizzerò Google Chrome. Adesso voglio fare lo speed test dal sito di speed anche da Google Chrome. Giusto per curiosità. È più o meno uguale a Firefox lo speed test. Però per l'upload direi che e molto meglio Google Chrome. Bene, eccoci qui. Il momento che stavate aspettando di questo, di questo speed test, i download da Steam e Origin, come promesso, perché faremo un test download sia da Origin che da Steam. E secondo me, questi sono gli speed test veri, non Speedtest.com, numeri e quant'altro, ma vedere appunto quanto scaricano le applicazioni che utilizzeremo più frequentemente, quali ad esempio appunto Steam, Origin e quant'altro, anche i browser. Eh, quindi facciamo dei speed test su Steam. Il primo speed test, voglio fare il download di Doom Eternal, un gioco di 89 GB. Ah, si è in geciottito parecchio questo gioco ultimamente. Vediamo se ho un drive. Ok, qua ho abbastanza spazio. Il bello è che come tempo stimato mi dà un giorno e 11 ore alla velocità di 517 kilobyte al secondo. Eh già. I vecchi tempi in cui non avevo neanche un megabyte al secondo di download, ci metteva giornate intere per scaricarmi i giochi. Me lo ricordo perfettamente. Oppure mi ricordo anche quando. Doom Eternal stesso pesava circa 60 GB e ci stava un'ora per scaricarmelo con la 100 MB. Bene, vediamo quanto ci mette adesso con la 2.5 di Aruba. Steam va un po' a culo, questo devo dirlo, perché alcuni giochi scaricano più lentamente di altri, dipende anche poi dall'orario... Dipende dal server, l'orario del server, dipende da molti fattori. Alcune volte hai la botta di culo che il gioco ti scarica subito a 120-130 Mbps. Alcune volte invece, come in questo momento ad esempio, deve carburare un po' e poi dopo un po' inizia a fare i picchi di download più alti. In questo momento infatti sta scaricando a 59, ma lentamente... La velocità dovrebbe andare aumentando. Il motivo poi per cui voglio fare lo speed test anche su Origin è perché ho notato che Origin è molto più stabile nei download rispetto a Steam. Per qualche motivo Origin mi scarica sempre a velocità altissima, mi scarica sempre a 120, 130, 140 MB al secondo, mentre Steam per qualche motivo sempre per la questione ok ai giochi Compressi in modo diverso, orari differenti, eh, traffico del server e quant'altro. Scarica a velocità svariate. Ma Origin riesce ad essere sempre costante. Qualunque orario, qualunque gioco, scarica sempre una bomba. Non capisco per quale motivo Steam non possa essere uguale. Se avete qualche idea lasciate un commento qua sotto il video. Nel frattempo, come potete vedere, il download di Doom Eternal è salito un pochettino, adesso sta arrivando a 72 Mbps, tra un po' dovrebbe comunque iniziare a salire e arrivare anche alle centinaia. Un trucchetto che a volte funziona è quello di mettere in pausa e riprendere il download, a volte lo aiuta un pochettino a... ad andare più veloce, come potete vedere... In questo caso ha funzionato, adesso sta andando a 82. Un'altra cosa dipende molto anche dal disco in cui state scaricando. Ad esempio, se io avessi una 10 gigabit che potesse scaricare a 940 megapixel secondo, per dire, ma ho un hard disk meccanico che può fare massimo 400 megapixel secondo, è ovvio che non avrò mai un download di 900 quando la anche se la linea può farcela, perché avrei comunque la limitazione hardware del disco. Nel mio caso il problema non si pone, perché scarico sempre questi giochi su NVMe che possono raggiungere i 2 GB al secondo, quindi non ho teoricamente nessuna limitazione a livello hardware. La limitazione qui è tutta di rete. Infatti adesso noterete che Appena farò lo split test da Origin scatterà subito con le centinaia di megabyte al secondo. Comunque prima di passare a Origin voglio fare un test veloce anche su qualche altro gioco che finora mi ha dato quasi sempre dei buoni risultati di velocità. Uno di questi ad esempio è GTA V. Questo è un gioco che è stato abbastanza stabile nei download ultimamente. E mi ha dato sempre dei buoni risultati, quindi adesso vediamo se riusciamo a raggiungere i 100 MB al secondo con GTA 5, Potete vedere già la velocità è notevolmente diversa rispetto a quella di Doom Eternal, soltanto cambiando gioco. Adesso siamo già a 103, 106, 107, 115, 116... Ora non mi ricordo quale gioco è stato, ma sono riuscito ad avere un peak massimo di 195 MB al secondo una volta, ma non ho idea di quale gioco sia stato purtroppo. Comunque potete vedere anche 120 MB al secondo per dire 14 minuti per... Scaricare 105 gb di gioco direi che è buono, cioè non è certo istantaneo, appena, appena metti install già subito è pronto, però 14 minuti per 105 giga direi che è ottimo. Cioè... Considerando che la primissima volta che scaricai GTA 5 quando è uscito, praticamente mi ci ha messo l'intera settimana del preload per scaricarsi. Perché io mi ricordo che hanno messo il, il preload una settimana prima del rilascio ufficiale. Io avevo messo il down download del gioco proprio quando hanno messo il preload e ha finito di scaricarsi il giorno in cui è uscito. Cioè, io mi ricordo perfettamente questa cosa nel 2015 quando è uscito per, per PC. È stato veramente... Assurdo, perché all'epoca avevo ancora una connessione veramente schifosa, avevo la 20 mega probabilmente, e scaricava lentissimo, ci ha messo 7 giorni per scaricarsi. E non pesava neanche 100 giga ancora, pesava un po' meno. Adesso invece che pesa 105 giga ci metterebbe circa 12-13-15 minuti, con questa velocità qui, direi che... È eccellente, è fantastico. cioè, io potrei tranquillamente stare qui, aspettare anche questo quarto d'ora per dire l'avrei pronto. Ovviamente su un disco che non è pieno, preferibilmente. Come potete vedere, mi ha fatto un, un pic di 132,2 Mbps. Adesso passiamo agli speed test di Origin perché so che siete curiosissimi di vedere le velocità che riesce a fare Origin rispetto a Steam. E devo dirvi... Sì, la differenza c'è. Ora metterò a scaricare dei giochi, come la a caso, giusto per vedere il, la velocità. Partiamo ad esempio da SimCity, per esempio. Facciamo Accept, Next, Next. E potete vedere qui che è già subito, immediatamente, 104, 111, 116, 121, 124, 126, 130. E boom, finito. Cioè, stabilissimo. Non ha fatto come Steam che è andato gradualmente, no? 20, 40, 60, 80. No, Origin, per qualche motivo, è, è super performante, cioè, po potrà avere quanti problemi volete. Origin e ce li ha dei problemi. Eh, di certo non vado neanche a utilizzare i play perché quello fa veramente schifo. Però, come server, proprio come, come st stabilità di download come server è, è fenomenale. Cioè, ad esempio, ok, Sim City è un gioco che non pesa niente, no? Mettiamo a scrivere un gioco a caso più pesante: tipo che so, Battlefield 5. Per esempio, facciamo next, ok. Next. E anche questo, potete vedere, sì, ci va gradualmente, però ci arriva relativamente subito ai 100 mega. 80, siamo già a 81, in modo molto stabile, non va su e giù come Steam. 82. Potete vedere Origin sale verso l'alto la velocità. Va verso l'alto. Invece Steam va su e giù. Potete vedere qui ad esempio, un bel esempio di su e giù. Abbiamo, abbiamo un download quasi stabile a 130 Mbps, al secondo e poi all'improvviso ha droppato giù 46, 38 e poi stava tornando di nuovo su. Origin invece non fa questa cosa. Origin invece, potete vedere la velocità sale e va avanti 145, 147, addirittura 148 megabit al secondo, cioè è assurdo. È assurdo, guardate qua, 90 giga di gioco in 8 minuti, 162 megabit al secondo. E prima qualche ora fa, prima che facessi il video, è arrivato addirittura più di 200 megabit al secondo. Non so se ci arriverà mai più, non so che botta di culo è stata. Per un attimo è arrivato a più di 200 Mbps e poi è sceso di nuovo. Però comunque, come potete vedere, Origin rispetto a Steam è molto più veloce. Ad esempio qua mi sta facendo 157 Mbps, mentre Steam mi ha fatto un pick di 132. Uh, ma ripeto, dipende dall'orario dipende dal server l'orario del server la congestione del server per steam e anche il gioco stesso il modo come è compresso a volte incide sul, sul download comunque andiamo al download che non mi interessa altro il 5 adesso lo fai vedere la velocità di download utilizzo questi diciamo come speed test effettivi più di speed test.net io Personalmente preferisco fare speed test reali, scaricando direttamente da Steam, da Origin e vedere effettivamente a quanto scarica. A me interessa vedere la velocità effettiva, reale dell'utilizzo effettivo delle applicazioni, non soltanto su un sito o su un'app, quale ad esempio Speedtest. Perché ok, sì, va bene, molto figo. Premiamo Go si connette e vediamo subito boom, sale, arriva a 2000, che okay, è bellissimo. Mi piace, ovvio che mi piace, cioè a chi che non piacerebbe vedere una connessione così bella? Però un conto è vederlo soltanto su una singola applicazione, fa vedere soltanto dei numeri, un conto è vedere anche effettivamente nei download effettivi a quanto poi arriva, perché ad esempio con 2000 megabit per Mbps, dovrebbe arrivare anche un pochettino di più di 150 megabit al secondo. Per dire, il record di 2.3 gigabit per secondo che ho avuto su Test. dovrebbe portarmi a um, almeno 200 megabit al secondo, penso. E, infatti Origin li ha sfiorati per un attimo. Tuttavia, c'è un altro test che voglio farvi vedere ancora. Pe non mi capacito come sia possibile, ma in questo test, tra poco vedrete, 300 MB al secondo. Ed è l'unico, l'unico download finora, col quale sono riuscito a raggiungere i 300 MB al secondo. Esiste questo sito chiamato Build Somtech che praticamente mette a disposizione dei file, eh... Dummy, sono praticamente dei file compressi eh, che non contengono niente, soltanto della roba che fanno gonfiare il peso, eh, di 100 giga, 50 giga, 10 giga, 5 giga, diverse dimensioni, quanto volete. Ora, la cosa che mi ha stupito è che per qualche motivo il download di questi file mi arriva a raggiungere i 300 megabyte al secondo. Non ci credete? Guardate. Il download di questi file riesce a raggiungere tranquillamente 270, anche 300 megabyte al secondo. Però già potete vedere più di 200 megabyte al secondo di velocità. 100 GB in 6 minuti. È una cosa veramente assurda. E io ora mi chiedo. Per quale motivo. Né Origin. Né Steam. Riescono a raggiungere questa velocità. Che la mia linea riesce effettivamente a raggiungere. Soltanto con il download di questi file. Da questo sito. Ottengo. Questa velocità assurda. Ora, chiaramente, è sempre una questione di server, la velocità del server, ok, va bene, ma Steam, da quanto io sappia, non ha dei veri e propri limiti di velocità. C'è gente che riesce a scaricare anche a, a 900 megati al secondo, io ho avuto delle prove, non so per quale motivo... La mia linea riesce a raggiungere queste velocità, ma su Steam stenta ad esempio a raggiungermi anche i 150 per dire. Non che mi lamento, perché comunque anche i 120-150 che riesce a farmi Steam li adoro, perché veramente sono fantastici, cioè anche quei 15 minuti, quei... quei 10 minuti in più rispetto a quanto ci metterebbe con questa velocità, per me stanno anche benissimo, perché... Cioè, un conto è aspettare 15 minuti, un conto è aspettare una settimana per il download di GTA 5, no? Però io giusto mi chiedo, giusto per completezza, no? Per quale motivo la mia linea riesce a farla, questa velocità, però neanche Origin, che è così stabile, riesce a, a, a raggiungere questa velocità. Ora, non so... Non so, sarà un limite del de loro server, sarà, sarà qualcos'altro. Continuerò a testare, proverò ancora altri server di Steam. Col tempo li andrò a provare tutti, quelli che ci sono, i server di download. Perché su Steam, per i download, non dovete per forza mettere il server più vicino a voi. Perché per i download non ha importanza il ping. Ha importanza la congestione del server. Quindi ha molto più senso mettere un server su Steam nel momento in cui in quella parte del mondo ad esempio è notte. Ad esempio, che ne so, eh, da noi è pieno pomeriggio e eh, dall'altro lato del mondo in Australia, per esempio, sono le 4 di notte, allora andiamo a mettere un server australiano e dovrebbe in teoria scaricare un pochettino meglio, perché c'è meno congestione eh, su quel server, perché la maggior parte della gente in Australia in quel momento dorme, quindi c'è meno download, meno, meno congestione appunto. Eh, però, ripeto, è un esperimento da fare, ovviamente è un esperimento che richiede parecchio tempo, se mai dovessi avere dei risultati farò poi un video di aggiornamento in cui... Vi appunto aggiornerò sui risultati dei vari test che, che ho fatto sui diversi server di Steam. Non posso fare tanti test su Origin però perché a quanto pare non mi fa scegliere un server, cioè al server cui si net, scarichi da quello e basta. Poi abbiamo dei casi particolari come Battle.net ed Epic che scaricano a una velocità orrenda, hanno dei server veramente schifosi. Quindi. Potete avere anche la 10 gigabit, ma il download da Battle.net ed Epic saranno sempre quelli. Cioè, è ridicolo. Intanto qui mi sta scaricando questi 100 GB come se non fosse nulla, più di 260 megabit al secondo. Quindi già questo, per esempio, è un altro speed test che vi consiglio di fare. Il sito si chiama buildsomtech.com ovviamente metterò poi il link uh, giù nella descrizione del video e qui potete trovare dei file di diverse dimensioni poi abbiamo file ostati appunto da loro e file ostati su google Gli vediamo ad esempio un gigabyte da google quanto ci mette a scaricarsi praticamente Velocissimo, 70 al secondo da Google, e ha finito. Poi se volete c'è anche il file da 200 GB. Penso di aver fatto tutti i test per quanto riguarda la connessione via Ethernet, adesso passiamo ai test wifi. Ok, eccoci qui adesso con uh, i test Wi-Fi. In questo momento sono connesso nella mia rete Wi-Fi in uh, 5G, come potete vedere qui abbiamo la connessione in Wi-Fi 6 e come connection speed mi segna 1200 Mbps. Um, Un'altra cosa interessante di questo mio router dell'Asus GT AX6000 è che per qualche motivo sono nella sottorrete 50.1. Eh, ho provato anche a cambiarlo e mettere 1.1 ma rompe tutto quindi ho dovuto lasciarlo così. Adesso avviero speed test sul telefono e facciamo uno speed test in in bytes e anche in bits, giusto per vedere la velocità del wifi. Eh, tengo anche a precisare che il router è, è qui a fianco a me, quindi vicinissimo, quindi ho la velocità massima che posso raggiungere. Se ad esempio faccio lo speed test da un'altra stanza, avrò una velocità leggermente più bassa. Eh, però comunque rispetto a qualunque altro router che ho avuto finora, devo dire che il wifi di questo router qui con questi antenoni che si ritrova, è abbastanza stabile, cioè riesce a prendermi più o meno ovunque in tutta la casa. Ok, eccoci qui. Adesso siamo su Speedtest. In questo momento siamo su megabyte per second. E questa è l'unica versione dell'app di Speedtest che ha questa feature, che riesce a, a mostrare i test in uh, bytes. Eh, per qualche motivo sia quella desktop sia quella del browser non ha megabyte per secondo. Quindi facciamo subito il primo speed test. Come vedete abbiamo un ping più alto rispetto al, al PC collegato via Ethernet e come velocità di download più o meno 100 megabyte al secondo. E come Upload siamo a più o meno 25 MB al secondo. Adesso facciamo uno speed test anche in bits. Così vediamo in bits quanto raggiunge effettivamente. E siamo più o meno ai 700 megabit al secondo. Quasi 800 Ogni tanto riesce a raggiungere anche i 900. Come upload siamo a due, su, sui 280 Mbps, per second, però ogni tanto raggiungo anche i, i 200. Adesso vado nella cronologia e vi faccio vedere infatti i test più alti, ha raggiunto anche 937, 926, 923... E come upload ha raggiunto anche i 318, sempre in wifi 5 e in, scusate, in wi 5G, Wi-Fi 6. esempio, se io mi avvicinassi di più al modem, forse. Ecco, adesso siamo sui sugli 800. Come upload siamo più o meno 300. 303 di, di upload. Non male. Devo dire niente male, considerando che siamo in wifi. Ma adesso, ovviamente, anche qui, non mi basta fare uno speed test soltanto utilizzando speed test. Voglio vedere la velocità effettiva di download. Quindi adesso andiamo a scaricare qualcosa dal Play Store che sia abbastanza consistente... E vediamo a quanto scarica dal Play Store. Ok, eccoci qui nel Play Store. Mettiamo ad esempio Asphalt, che dovrebbe avere un certo peso. E eh, se ho spazio al telefono, spero di sì. Non ho lo spazio al telefono. Ok, vediamo se adesso ve lo fa scaricare. Ho liberato un po' di spazio sul telefono. Eh. Ecco qua. Potete vedere il download da, da Play Store. Va a circa 36 MB al secondo. Sempre in WiFi. Ok, 56. Sta aumentando un po'. potete vedere qua sopra in alto il, la velocità di, di download. E stiamo scaricando Asphalt 9 in WiFi 5G, WiFi 6. 2.5 GB di gioco si sta scaricando abbastanza velocemente, devo dire vabbè, 8 adesso, adesso è rallentato parecchio, devo dire però è 19. Ok, okay come velocità è veramente instabile. Abbastanza instabile, almeno dal play store da, da quello che sto vedendo in questo momento. Più che altro, vediamo adesso. Finito il download, se c'è da fare anche un altro download dopo. Ci sono dei giochi che si scaricano dal Play Store e poi fanno il download di altri dati al primo avvio. Ok, non ce la fa. Non, non c'è abbastanza spazio, mi sa. Comunque abbiamo visto la velocità di download del, del Play Store. Varia dai 38 secondo, 18 e anche 50 secondo, Non è una velocità stabile... È abbastanza stabile come come versione cioè, download da, da google play store adesso vediamo di nuovo 43 come potete vedere qua sopra 46 21 è, è abbastanza stabile ok Proviamo un altro download a caso, ad esempio questo. Non so. Ok, 131 megabyte non, non pesa nulla sto gioco. Vediamo, un gioco che sono sicuro che abbia da fare il download una volta scaricato da Play Store è Hearthstone. Sono sicurissimo perché mi ricordo che quando ci giocavo sul, sul telefono... Faceva il primo download, così, dal Play Store e poi, in gioco, fa il suo download effettivo di tutte tutte le varie cose. Oh, che figo! Si, si ruota automaticamente lo schermo su Screenspy. Che è il programma che sto utilizzando per fare il broadcast del mio telefono sul PC. Ok, e qui possiamo vedere la velocità di download. 26, 28, 30, anche qui è abbastanza instabile, però qua parliamo adesso di server Blizzard, e come vi dicevo prima, scaricare da Battle.net a volte è uno strazio, infatti hanno dei server che fanno veramente bene. Comunque, devo dire che anche 40 MB al secondo in wifi per un telefono non è per niente male, eh. Diciamo che è accettabile, non sembra che ci, metta, che ci metta tanto, non dà un tempo stimato, però allo stesso tempo sembra che sia abbastanza veloce, cioè sta già quasi finendo. Manca ancora un gigabyte, e non ci dovrebbe mettere molto, però comunque non voglio aspettare. Ok, e questo quanto riguarda la velocità di download e la velocità comunque di connessione in 5G. Ma adesso vediamo la differenza che c'è tra questa in 5G che raggiunge 1200 Mbps con la connessione Wi-Fi 6 normale a 2.4. Quindi adesso mi sto connettendo all'SSID Wi-Fi 6 sempre come vedete qua dal, dall'iconcina però anziché essere 5G è Wi-Fi normale 2.4 vediamo subito la velocità di connessione che è droppata a 286 megabit per secondo quindi se avete un dispositivo che si connette sì in Wi-Fi 6 però non si connette alla rete 5G avrete un notevole drop di di un, di un gigabit praticamente di mille megabit perché eh, l'altra riesce a raggiungere i 1200 e questa soltanto 286 megabit al secondo infatti se faccio uno speed test adesso con questo wifi noterete che sarà particolarmente lento a stento riesce a raggiungere i 200 i 150 addirittura Stessa cosa per l'upload ovviamente. Il ping tuttavia rimane invariato. L'unica cosa che cambia è la velocità di trasferimento dei dati, quindi download e upload. Quindi quando possibile preferite sempre la connessione 5G e non quella 2.4. La 5G arriva a 1200. E quando facciamo uno speed test con questa. Abbiamo una connettività decisamente migliore. g ms 1 pazienza, comunque come ping 20, anziché 21, beh, un MS in meno, niente di che, ma la differenza enorme, sostanziale, è appunto nel download e nell'upload, soprattutto nel download. 836 megabit al secondo nel download. Comunque sia, io preferisco tenere questo in megabyte al secondo, giusto per avere una comparazione... Diretta, potete vedere, 100 MB al secondo, non riesce a farli tranquillamente, solo che il Play Store a quanto pare non riesce ad arrivarci. Tanto Tantomeno il server Blizzard per Airstone. E ora giusto per completezza, vediamo quanto mi fa la rete mobile che ho ancora Wind come rete mobile. Spengo il wifi. adesso sono in 5G con la rete mobile, sempre stesso server. In 5G della Wind non fa neanche 50 MB al secondo. Guarda che schifo il ping, è 8 ms di jitter con la 5G di Wind e l'upload è vergognoso: 3 MB al secondo di Upload. Questa diciamo, è, la connessione che mi ritrovo quando non sono a casa. E invece, a casa preferisco tenere sempre il wifi acceso, e sebbene sia più lento nelle altre stanze è comunque meglio del Della 5g della wind facciamo un ultimo speed test col wifi giusto perché è, è bello vedere boom guardate la 100 megabit al secondo è bellissimo è troppo soddisfacente non so per quale motivo il jitter adesso è 6 è aumentato così tanto però potete vedere, 106 secondo, 28 secondo di upload. Fantastico. E questo era lo speed test da telefono. Farei anche lo speed test di, di quel sito là di download del file da 100 Gb, ma capite bene che non ho 100 Gb di spazio sul mio telefono. Volendo posso fare il test però con il file da, da 1 giga. Eccolo qua, 1 giga. Ok, come potete vedere il download è molto ma molto veloce, scarica 51 Mbps, 44 Mbps, più o meno la stessa velocità del Play Store alla fine, ci ha messo più o meno lo stesso tempo, solo che Asphalt 9 era 2 GB anziché 1 GB quindi ci ha messo di più. Ok, E questo diciamo che conclude eh, i test del, del wifi. E adesso... Per, diciamo, concludere questo video, vi faccio anche un piccolo tour di questo router perché è un router un pochettino particolare, diciamo che è un router diverso da, dai classici router che ho avuto finora. Questo, come vi dicevo eh, all'inizio del video, è un router della Asus, eh, con precisione è l'Asus ROG GT-AX6000, un router che mh, costa anche un pochettino, però... È abbastanza buono. Ha una porta 1 da 2.5 gigabit, una porta LAN da, da 2.5 gigabit e poi quattro porte LAN da 1 gigabit massimo. E, e poi ha anche una porta USB 3.0 e una porta USB 2.0. Molto utili, nella porta USB 3.0 ho collegato un hard disk eh, USB esterno. E qui appunto andiamo poi nelle specifiche particolari di questo router, permette di fare ad esempio file sharing, di, di creare un server FTP e creare anche un server Samba e poter appunto utilizzare qualunque hard disk USB come hard disk di rete, è, è molto molto buona come feature. Un'altra feature molto bella di questo router ad esempio è il VPN, infatti non l'ho ancora testato, però è possibile creare... Un server vpn direttamente dal router stesso una cosa interessante è la configurazione di questo router mi ha fatto un pochettino impazzire ci ho messo un po ci ho messo quasi un'ora per farlo funzionare quando, quando è arrivato perché all'inizio la, la prima cosa da fare se avete come me una connessione in fibra ottica con un ONT che va collegata alla porta one del router il router poi va configurato appunto dalla sezione One, tuttavia io l'ho configurato nel seguente modo, ho messo connection type Ppp PPPoE, ho attivato il NAT, ho lasciato poi tutto invariato e ho messo i dati poi del mio ISP, ho messo internet detection PPP echo, questo potrebbe anche variare in base al vostro uh, gestore, e poi ho fatto apply. E non si voleva connettere in nessun modo. Ogni volta che andavo nella dashboard mi diceva Internet Status Disconnected e non funzionava Internet. Avevo già capito qual era il problema, ovvero il VLAN ID, che dovevo impostarlo e metterci 8.3.5. Il problema è che non riuscivo a capire dove va configurato, dove va messo in questo router. E quindi, giusto per evitarvi rogne nel caso voleste prendervi questo router e utilizzarlo appunto come router principale e connetterlo alla WAN, all'OND, quello che avete, la VLAN ID si trova in LAN, IPTV, come ISP profile mettete manual setting e quindi internet, vid, ovvero VLAN ID, mettete la vlan che de del vostro gestore nel mio caso è 835 e poi dove dice use di routes di default è messo su microsoft e voi mettete Disable e poi fate apply il router si riavvierà e poi magicamente fuserà internet ci ho messo quasi un'ora per trovare questa cosa e, e quindi ci tenevo proprio a farvi vedere dove va messa la, la VLAN ID su questo router perché, perché boh, eh, in questo modo vi ho risparmiato un'ora di cercare 200 menu. Poi network map, qua possiamo vedere appunto la nostra situazione della, della rete locale, possiamo vedere qui la configurazione del, del, del wifi, 2.4 GHz e anche il 5 GHz. Il motivo per cui li tengo entrambi è perché ci sono dei dispositivi che utilizzano soltanto la 2.4 e non rilevano la 5, quindi devo tenerli per forza entrambi attivi. E, e poi ovviamente qua possiamo mettere la password. E poi qua sopra fa vedere i piedi DNS che io ho censurato in questo modo molto creativo. Qua sotto fa vedere poi la lista dei Clients, ovvero dei dispositivi collegati al router. Poi abbiamo anche l'USB 3.0 e ci fa vedere cosa c'è collegato. Siccome c'è questo menu a tendina e c'è una sola porta USB 3.0, mi viene da pensare che mettendo un hub USB alimentato sia possibile collegare più hard disk di rete. E questo è un esperimento che voglio provare a fare, anche perché... Un hub alimentato ce l'ho, quindi devo soltanto trovarlo e collegarlo al router e fare la, la prova con altri hard disk e vedere se riesco a farli diventare tutti di rete. Eh, la cosa molto bella poi è appunto poter condividere l'hard disk di rete. Eh, Tramite server FTP. Io già questa cosa l'ho fatta, l'ho testata con i miei amici e funziona alla grande. Ho creato gli account FTP per loro e così possono accedere al loro account, avere le loro cartelle eh, completamente personali a cui gli altri non possono accedere in nessun modo. Andando su USB Application, infatti, Server Center e... Eh, Qui abbiamo proprio la configurazione del Network Place Samba, che sarebbe quello locale, e poi l'FTP Share. Questo si configura tramite AI Disk, sempre da, da USB Application, e qua potete vedere abbiamo i diversi account che ho creato, e ogni account ha, poi le proprie, ha proprio i permessi eh, specifici per le proprie cartelle a cui può accedere. E ovviamente abbiamo poi anche la possibilità di creare un login anonimo, nel caso volessimo mettere un FTP pubblico eh, per tutti possiamo mettere questa cosa qui, eh, username e password non saranno necessari per accedere all'FTP, diventa un FTP aperto, eh, ma questo ovviamente eh, boh, a me non interessa, a me interessa crearlo con vari account così ognuno ha... Username e password: eh, nessuno può entrare anche se sgamano. Dovessero sgamare eh, il DDNS eh, e provare a connettersi senza gli username e password, non possono entrare in nessun modo. Eh, è importante è abilitare anche il One Access nel caso volessimo fare l'FTP, appunto, che vada online, accessibile dal remoto. Ovviamente, la porta è. 21 viene automaticamente gestita dal, dal, dal router stesso, non bisogna aprirla, non bisogna fare il port forwarding. Invece per il Samba, anche qua abbiamo la creazione di diversi account, però questa è una cosa che funziona soltanto nella rete locale. E poi abbiamo la funzione di Media Server, che è una cosa di Windows Media Player. Io ho provato a setuparlo, però non... Non funziona, non so come farlo funzionare. Abbiamo poi il Game Acceleration, che praticamente prioritizza i pacchetti dei giochi, in teoria dovrebbe ridurre così la latenza. Io l'ho provato e mi ha dimezzato la velocità di internet in una maniera assurda, quindi questo di qua lo tengo spento e non lo utilizzo per niente. Potrei provare volendo questo, però sarebbe un VPN eccetera eccetera eh, boh queste sono feature che non mi interessano per niente perché ho provato questo soltanto ho fatto lo speed test e mi faccia tipo 500 quindi subito no via non, non mi interessa poi un'altra cosa interessante l'IPv6 ho provato a configurarlo eh, in teoria dovrei metterlo statico ppp eh, metterci l'IP statico che mi ha dato a ruba quando poi ho, provato a far, ho provato a fare questa cosa non riuscivo più a entrare nel router, ho dovuto resettarlo tutto e non mi andava più internet. Quindi alla fine per ora ho lasciato perdere, l'IPv6 non, non lo utilizzo per ora. Eh, più avanti se riesco a configurarlo eventualmente lo utilizzerò. Il firewall è una cosa normale di qualunque router. Eh, il port forwarding in questo router si fa da one. Virtual server port forwarding, e qui possiamo mettere appunto le varie porte, add profile, mettiamo un nome al port forwarding, la porta e l'indirizzo IP che si può scegliere da questo modo, attendirà comodissimo. Io ho anche fatto una cosa, ho fatto il binding del, dell'IP del mio PC all'indirizzo MAC del, del, del, del PC. Eh, in questo modo praticamente ho un IP locale statico che non mi cambia mai, sia che sono su Windows che su Linux ho sempre lo stesso IP quindi è comodissima come cosa. Questa cosa qui l'ho fatta andando su Network Map, ho cliccato sull'icona dei client e quindi sul mio PC. A questo punto ho poi abilitato il MAC and IP address binding, come potete vedere qui, enable this button to bind specific IP with MAC address of the device. Questo praticamente eh, collega l'indirizzo IP all'indirizzo Mac, quindi questo indirizzo Mac qui non cambia perché è proprio l'hardware della scheda di rete del PC e di conseguenza avrà sempre questo IP qui qualunque sistema avvio sul mio PC, visto che faccio dual boot con Windows 11 e Arch, avrò sempre questo IP locale senza doverlo impostare manualmente da network and internet, network sharing center, senza doverlo impostare manualmente da qui. Qui lo tengo automatico, però allo stesso tempo in realtà è statico, perché l'ho reso statico proprio dal router direttamente. E questo penso sia tutto, quello che c'è da vedere di questo della web UI di questo router. È un router molto bello, dicevo, Esteticamente a me non piace, però a livello di funzionalità devo dire che è fantastico. poi è l'unico router con il quale finalmente riesco ad arrivare ai 2.3-2.4 Gbps sul mio PC via Ethernet. Eh, per qualche motivo Steam e Origin non raggiungono neanche 200 Mbps al momento, però probabilmente qualche giorno ci arriveranno. Già il picco Origin me l'ha fatto i 200, però eh, non lo so. Vedremo E penso che questo possa essere tutto per quanto riguarda questo video, come avete visto è un, un video un po' più lungo rispetto ai vecchi speed test che ho fatto anni fa con le reti FastWeb e Team, però diciamo che è un video molto interessante perché vi fa, vi fa vedere una 2.5 gigabit al momento com'è in Italia o almeno come qui giù in Sicilia. Eh, potete vedere che è... è decente, se avete anche l'hardware giusto ovviamente, perché prima che comprassi questo router ho avuto problemi enormi con, con questa linea. Quando sono venuti ad attivarmi la linea mi hanno portato un router che aveva una sola porta WAN da 2.5 gigabit e due porte LAN da 1 gigabit, quindi io avevo il bottleneck del router che mi andava al massimo a 1 gigabit su qualunque dispositivo connettesse via Ethernet. L'unico che ci cioè andava bene, arrivava a 100 Mbps, era il telefono e il wi eh, Avevo quindi poi provato a collegare il PC direttamente all'ONT e creare una mini port, eh, e allora ero, ero riuscito ad arrivare a, più o meno a 1.4 Gbps per, per qualche motivo, non so per quale motivo non avevo i 2.5, eh, nella mini port mi segnava 1.4, e, e infatti negli speed test arrivava massimo a 1200-1300 e, e Steam scaricava a 120-140 massimo, qualche volta arrivato a 140, ma niente più di quello. Adesso arriva anche a 170-180 voglio dire, è un, è un pochettino meglio ed è anche più stabile. Il problema della mini port però era che dovevo tenere HyperD attivo perché la mia scheda di rete non, aveva, non ha il VLAN ID modificabile e quindi non potevo utilizzare la mini port normalmente, e poi non potevo far connettere il portatile di mia madre a internet, perché l'hond ha una porta internet sola e non potevo collegarlo in nessun altro modo, problemi su problemi, ho poi provato a utilizzare un altro router, ho utilizzato il team hub che avevo all'epoca di team, andava decentemente, anche quello limitato a un gigabit soltanto purtroppo, poi finalmente mi sono deciso, boh, eh, cerchiamo un router che abbia almeno due RJ45 da 2.5 gigabit, una One e una LAN. Ho trovato questo, l'ho visto in offerta su Amazon, l'ho preso immediatamente, finalmente, eccomi qua, 2.4 gigabit sul PC collegato via Ethernet, alla grande. Eh, quindi, boh, ho avuto questi problemi con... Eh, la nuova linea, per questo motivo ho anche ritardato a creare questo video perché volevo che funzionasse tutto perfettamente e, e finalmente ce l'ho fatta, ho fatto il video, e spero che vi sia piaciuto, spero che sia stato utile soprattutto a chi volesse vedere dei veri risultati di una linea 2.5 gigabit, e non soltanto speed test fatti così a a caso e eh, senza spiegazioni, senza niente, perché io ci tengo a fare dei video quanto più completi possibile, e anche per questo motivo faccio pochi video, perché non ho molto tempo da dedicarci, ma spero che riesco a, a riprendere un po' il vecchio ritmo e eh, a fare un pochettino più video come li facevo una volta. Spero di riuscirci, non posso garantirlo, ma spero di riuscire a tornare un pochettino più stabile eh, nella produzione di video qui su YouTube, sia su questo canale che anche su quello mio principale, Elia 1995, e anche il canale, quello nuovo, quello internazionale, Elia 1995 Games and Fun. Detto questo, ragazzi, spero che il video sia stato utile e vi sia piaciuto. Iscrivetevi se non siete iscritti, lasciate un like, commentate, fate quello che volete, noi ci becchiamo. Al prossimo video. Ciao a tutti.